Allora, riprendiamo il compito che lo siamo dati per quest'oretta, alla fine di quest'ora dovremo avere almeno questo programmino che abbiamo appena visto funzionante, ok? Il compitino di quest'ora ce l'abbiamo. Ehm, allora, da dove partiamo? Dice, eh, prima dell'intervallo abbiamo detto che un'applicazione JavaFX è fatta essenzialmente da una scena, che viene pubblicata su uno stage, ma questa è una cosa che dimenticheremo subito perché tanto ci serve solamente una riga di programma nel main e poi non ci servirà più che contiene tanti nodi nodi di tipo layout, di tipo contenitore e nodi di tipo controlli questi nodi hanno un comportamento nativo e un comportamento aggiunto dall'utente allora, come facciamo ad andare a impostare e capire questi vari comportamenti? Attraverso due eh, proprietà legate ai nodi stessi. Quindi ogni nodo, quindi il nodo ricordiamoci, potrebbe essere il bottone, la casella di testo, oppure potrebbe essere l'Hbox o la Vbox per impilare altri nodi. Ogni nodo, a seconda del proprio tipo, ha una lunga lista di proprietà proprietà che possono essere il testo contenuto, che possono essere la larghezza, che possono essere il colore che possono essere il comportamento che deve avere e così via qual è la voce attualmente selezionata eccetera eccetera ovviamente una casella di testo avrà come proprietà il testo che contiene, una delle proprietà che ha Ma un H-box non contiene testo perché è invisibile quindi non avrà quella proprietà quindi ogni nodo avrà un suo set ben definito di proprietà che ci dicono praticamente in quel momento il nodo cosa sta facendo anche il bottone ha una proprietà testo che è il testo che si sta scritto sopra che però l'utente non può modificare invece la casella di testo ha un testo che l'utente può modificare poi in realtà la casella di testo ha un'altra proprietà che dice se questa casella è scrivibile dall'utente oppure solamente ridoni, se l'utente la può solamente leggere una serie di proprietà di questo genere, ogni nodo poi ognuno avrà quelle due o tre più importanti in funzione del suo comportamento. Allora, ad ogni proprietà noi possiamo leggere o scriverla con i classici metodi get e set. Quindi se voglio sapere cosa ha scritto l'utente in un certo campo devo andare a prendere il nodo che corrisponde a quel campo di testo e, avere, e chiamare il metodo getText. Se la proprietà si chiama text, il metodo sarà getText per acquisire quella proprietà. E se io invece voglio scrivere, forzare qualcosa all'interno di un nodo, un testo, a chiamerò il metodo setText a cui passo una stringa che è il testo che voglio che compaia lì dentro quindi il contenuto dell'interfaccia, una volta che ho posizionato i nodi si evolve andando a leggere e scrivere le proprietà dei singoli nodi questo da programma quando il programma vuole fare cose poi però c'è l'utente anche che fa cose c'è l'utente a un certo punto scrive in una casella l'utente a un certo punto schiaccia un bottone allora come fa il programma a sapere che l'utente ha schiacciato il bottone o quando l'utente ha schiacciato il bottone ecco questo avviene attraverso un meccanismo di eventi un evento è un oggetto java che viene generato quando l'utente compie una certa azione su un certo nodo e quindi noi possiamo definire come gestire l'evento all'interno del nostro codice. Io posso dire alla piattaforma JavaFX guarda a me di tutti gli eventi non me ne frega niente di ciò che fa l'utente, ma quando l'utente schiaccia su quel bottone invece mi interessa, allora quell'evento lì lo voglio gestire, gli altri gestisci tu, non sono un problema mio. Quindi la piattaforma grafica gestisce eventi che sono eventi di tipo... Eh, tastiera eventi di tipo mouse eventi di tipo window ridimensionato la finestra eccetera ci sono decine di eventi diversi che capitano in continuazione quando l'utente si sta spostando in un'interfaccia grafica di tutti questi eventi noi ne selezioneremo alcuni che sono quelli che ci servono per dare comportamento alla nostra applicazione, la logica alla nostra applicazione nell'esempietto di prima l'unico evento che mi interessa è quando l'utente clicca sul bottone conta e allora a quel punto devo eseguire il mio codice e gestire quell'azione allora quello è un evento di, che si chiama di tipo action perché all'oggetto button all bottone, è associato l'evento di tipo azione quindi ogni nodo ha delle proprietà che posso leggere e scrivere ma in più ogni nodo può generare degli eventi eventi che sono scatenati sempre da azioni dell'utente questi eventi possono essere catturati dal codice mio che viene eseguito quando l'utente compie quell'azione. Quindi io posso decidere che il mio codice viene eseguito quando un utente compie una certa azione su un certo nodo. Come? Andando a intercettare l'opportuno evento generato da quel nodo lì. E dove lo metto questo codice? Lo metto dentro una classe che si chiama controller. La classe controller è una delle classi che deve esserci nel nostro programma JavaFX e contiene tutti gli event handler, tutti i gestori degli eventi. Contiene i metodi che gestiscono gli eventi che noi programmatori abbiamo deciso che vogliamo gestire. Poi in pratica è facile, più facile che non la, parola, la frase complicata che ho detto. Allora, in pratica come, come è fatto un programma JavaFX? Allora, questo è il main. Il programma JavaFX è fatto sempre in questo modo. C'è una classe che sarà il mio programma principale, Extends Application. Application che cos'è? È una classe madre astratta, javafx.application. Questa classe Application ha tutti, sa tutti i comportamenti dell'applicazione grafica, quindi è lei che fa il 99% del lavoro il nostro main eredita da quella class application e da quel 99% si aggiunge il suo 1% specifico di quello che interessa a noi il nostro codice dove va a finire? allora, c'è un ciclo di vita un po' strano la classe application, quando parte, cioè il nostro programma, quando parte ovviamente partirà dal metodo main il metodo main però in un un'applicazione JavaFX non deve fare nulla se non chiamare <coughs> il metodo launch che è il metodo della classe madre application cioè io il mio main non so cosa fare però dico la classe application fai tu si chiama launch non main semplicemente per comodità di, per evitare confusione la classe madre application inizializzerà il sistema grafico, apre la finestra, eccetera eccetera e a un certo punto chiama il metodo start il metodo start che è un metodo già della classe madre noi lo possiamo, anzi lo dobbiamo ridefinire da qui l'override all'interno della nostra classe del nostro programma e qua c'è il programma vero e proprio che parte, questo metodo start viene Eseguito dopo che la class application, che è il programma JavaFX, ha già aperto la finestra, vedete che mi viene passato come parametro già uno stage. Quindi lo stage l'ha già creato, la finestra è già stata creata dal programma principale e io devo popolare questa finestra mettendoci roba dentro. Ok? Ehm, e quindi creo una scena e poi posso mettere oggetti su questa scena e a un certo punto dirò stage.setScene di scene cioè dico guarda che su questo stage stage ricordiamoci la finestra va in scena questa scena quindi collega la scena che è l'insieme di nodi alla finestra quindi mette dentro la finestra questi nodi e li rende visibili dallo show in avanti lo spettacolo è in scena e quindi i nodi controlli, eccetera, si comportano secondo quanto devono fare questo è lo scheletro di main che c'è sempre, noi non ce ne dobbiamo preoccupare troppo perché Eclipse ce lo crea già così, ci crea già qualcosa di molto simile, poi ritoccheremo un paio di cose ovviamente il problema è quello di mettere le cose giuste dentro la scena i nodi giusti dentro la scena qui c'è scritto a parole ciò che ho appena detto ma c'è un i nodi giusti dentro la scena li posso mettere andando, visto che un node è una classe java posso creare le classi e mettere dentro la scena c'è una, eh, una serie di collection, di liste, a cui posso aggiungere i nodi ma è molto più comodo farlo graficamente con simbuilder quel programmino che abbiamo visto prima il simbuilder che mi permette di arrangiare graficamente i, i nodi all'interno della scena ehm, e poi e poi nel mio main, anzi nel metodo start anziché aggiungere i nodi a mano uso una classe loader fxml loader, si chiama questa classe che legge un file in formato fxml cos'è questo file fxml? è il file che ho creato con un simbuilder Cioè simbuilder mi permette di definire in modo grafico le cose e poi mi salva un file in formato xml che loro chiamano fxml f come fx di java fx quindi io graficamente creo questo file e poi all'interno del mio main mi dico senti i nodi non li creo io a mano in java riga per riga comando per comando, ma leggiteli tutti dal file XML dove c'è l'elenco dei nodi che ho disegnato così ogni volta che devo modificare o aggiungere qualche cosa nell'interfaccia grafica semplicemente andrò, prenderò SimBuilder, modifico qualche cosa salvo, salverò la nuova versione dell'fxml e quando rilancio il programma va a leggere il file FXML aggiornato e è tutto modificato in modo molto più semplice quindi questo è ciò che facciamo quindi vabbè poi lo vediamo direttamente nell'applicazione nell quindi se ne vogliamo costruire il programma beh questo qua con tal che ho fatto ieri non guardiamolo ne facciamo uno, altro, un nuovo progetto. Allora, facciamo, fate attenzione ai passaggi per creare un nuovo progetto JavaFX. Non c'è qua JavaFX tra i progetti predefiniti. Devi aprire un nuovo progetto generico, New Project. E dentro tutta la lista dei progetti, tutte le varie categorie, c'è una categoria JavaFX. Se non c'è, perché non avete installato EFX Clips, c'è e all'interno di questa... Dobbiamo scegliere un nuovo progetto JavaFX. Quindi, anziché fare new project o new Java project, facciamo new JavaFX project. Così lui ci aggancia già le librerie che servono e prepara già il main con lo scheletro opportuno. Poi la cosa che dovete imparare in questo corso è non premere finish prima che sia finish davvero. Ok? Non cliccate a cacchio non cliccate senza aver letto perché poi a volte non si riesce più a tornare indietro oppure devi fare... quindi calma, leggere prima di cliccare e in particolare quando creiamo un nuovo progetto allora ci fa una serie di domande, alcune ci interessano, altre no allora quando creo un nuovo progetto ovviamente la prima cosa che mi chiede è qual è il nome del progetto lo chiamo lunghezza parola Che questo è ciò che fa il nostro programma eh? poi mi chiede quale virtual machine usare ma dovrebbe già trovare quella giusta con cui è partito Eclipse, il resto non abbiamo bisogno di toccare, su questa prima videata non abbiamo bisogno di toccare, non clicchiamo finish, attenzione, anche se il mouse va lì, no, anche se evidenziato no, andiamo avanti, la seconda videata mi chiede le impostazioni dei progetti, del progetto allora al momento non ci serve nulla, più avanti magari dovremo aggiungere le librerie per accedere al database per elaborare i grafi eccetera ma in questo momento non ci serve nulla, nulla in più quindi lasciamo così com'è next, non finish, next è qua, questa è la finestra a cui dobbiamo arrivare e invece non vediamo se schiacciamo finish che non compare in un progetto Java normale, ma è aggiunta da, da JavaFX. Mi chiede due cose essenzialmente. Vabbè, la prima cosa non tocchiamo, voglio fare un'applicazione desktop o mobile? Desktop. Il nome del package in cui mettere la nostra applicazione. Ah, se non dico nulla, lui me lo mette in un package che si chiama application.qualcosa Brutto se seguiamo le linee guida no, di java dicono guarda che il package il nome del package deve, essere, deve rappresentare eh, l'organizzazione al della quale lavori, cioè do, il contesto in cui è nato il programma quindi io lavorerò sempre in un package che si chiama it.polito.tdp, no? sapete che si legge al contrario siamo nel corso tdp, polito.it al, al politecnico così siamo sicuri che le classi che definiamo eh, stanno nel nostro package e non vanno in conflitto con eventuali altri package e poi ci metto ancora un nome di package che corrisponde alle nostre applicazioni quindi chiamiamo la lunghezza voi dite ma a me non mi è mai fregato niente del package mettevo tutto nel package di default eh, finché scrivi programmi di 5 righe va bene mettere nel package di default quando cominci ad avere poi dei pezzi di un programma che magari riusi in un altro se metti tutto insieme in un unico package non capisce più niente ehm, e poi l'altra cosa importante è di dire che noi vogliamo usare fxml per definire l'interfaccia grafica se metti none lui non ti crea le, il file fxml e devi crearti gli oggetti a mano Mette, mettendo fxml lui inizializza un fxml vuoto essenzialmente perché non sa cosa ci vuoi mettere dentro però tu lo inizializza a quel punto tu devi dare due informazioni che la prima è il nome del file fxml da creare quindi io lo chiamerò questa parola e il nome della classe controller dentro la quale ci saranno i vari metodi per gestire gli eventi e lo chiamo lunghezza parola controller tanto per avere dei nomi che ci ricordano che cosa fanno le varie cose quindi il primo è il nome del file fxml il secondo è il nome della classe questa eh, voce ci permette di scegliere qual è il contenitore la scena è Contiene dei nodi. Qual è il contenitore principale della scena? Quello che contiene tutti. Allora, posso scegliere quale sia il contenitore principale della scena, tra questi. Normalmente il default che mi dà è il border pane, va già bene, perché il border pane è un contenitore che ha una grossa parte centrale e poi ha dei bordi in alto, in basso, a sinistra, a destra in cui posso mettere eventualmente il titolo, l'informazione di stato, il menu e cose di questo genere. Quindi, Per la maggior parte dei casi va bene così. Poi comunque si può anche cambiare dopo fatto a questo punto finalmente posso premere finish anche perché next non c'è più e eclipse mi crea un primo progetto fatto da tre file lasciamo perdere il css che forse ce ne occuperemo un pochino molto più avanti ma Semplicemente, file CSS serve semplicemente per dare l'aspetto grafico. Se volete cambiare il colore, volete cambiare i caratteri, eccetera, lo potete fare modificando questo. Lo imparate nel corso di voi come si fa in CSS e qui si possono usare nello stesso modo. I tre file invece seri sono main.java che contiene il main e dove si riconosce ciò che abbiamo visto c'è una classe main che stand application ha un suo metodo main che chiama launch che è un metodo della classe madre e poi c'è il metodo start in override che effettivamente contiene il nostro programma e poi c'è l'altro file fxml che per ora non contiene nulla è un file in formato xml che contiene solamente un border pane vuoto quindi per ora non ci interessa, ma tanto noi non andiamo a modificarlo qua direttamente in xml e poi c'è la classe controller che contiene il comportamento no? dell'applicazione, le azioni che deve compiere per gestire gli eventi che è vuota beh, non c'è ancora nulla dentro è semplicemente è stata creata col nome che gli abbiamo detto noi quindi per ora non c'è ancora nulla ma funziona già, nel senso che se io faccio run mi apre una bella finestra con niente dentro. Perché la classe application il suo lavoro lo fa, la finestra la apre. Poi la scena è vuota e eh, vabbè. Quindi questa non è bianca perché si è bloccato, è bianca perché non c'è niente dentro, però la posso ridimensionare, la posso aprire, la posso chiudere. Era già il mio programma. Adesso devo metterci qualcosa dentro. Ok? Allora, per metterci qualcosa dentro lavoro sull'FXML lo modifico col programma SimBuilder allora se avete fatto il collegamento qua in Windows, Preferenze JavaFX e avete messo qua l'indirizzo dell'eseguibile SimBuilder dove si trova qua potete usare direttamente sul file fxml la voce Open with SimBuilder se non avete specificato l'indirizzo o l'avete specificato sbagliato in, quel momento, in questo momento vi darebbe un errore apri con simbuilder e mi apre il programma simbuilder, sempre storto con niente dentro ovviamente è una fxml vuoto se non avete collegato non c'è problema, potete benissimo lanciare lo simbuilder come programma e poi fare file apri e andatevi a cercare dentro il workspace di eclipse, dentro il progetto, dentro src il file fxml è uguale, è un file come un altro. Allora, noi, perché non ci vedo nulla? È perché ho questo border pane che non contiene niente al suo interno. Allora, cominciamo ad aggiungerci qualche cosa. Magari aggiungiamo il titolo là in alto. No? Border pane, vedete com'è fatta l'icona, ha un centro, che è questo, e poi ha quattro bordi, top, bottom, left and right. Quindi, dentro center posso mettere dei nodi, dentro top posso mettere dei nodi e così via. Anzi, dentro center posso, posso mettere un nodo. Se me ne serve più di uno, questi nodi devono essere a loro volta contenuti dentro un altro contenitore che dice come vanno disposti all'interno del center. Quindi, il border pane è un contenitore che può avere 5 nodi figli, uno per ognuna delle regioni se in una delle regioni, come ad esempio quella centrale, mi serve più di un nodo devo dentro il centro mettere un contenitore e poi i nodi all'interno del contenitore stesso okay? partiamo dal top, mettiamo un titolo allora nel top metto un titolo che è lunghezza parola, così si vede allora cos'è il titolo? è un testo, allora andiamo a vedere i controlli un testo semplicemente visibile, non modificabile dall'utente allora per questo si usa label, etichetta per i titoli, per etichette, per i messaggi eccetera ciò che viene semplicemente scritto sulla finestra e non è in un riquadro modificabile quindi io prendo il nodo label lo trascino dentro il top del border pane e mi compare il top che a questo punto contiene una label, un nodo di tipo label Quando seleziono questo, allora cosa è successo? Che qua è comparso, anche qua la finestra non è più vuota, ma contiene una parolina label, in mezzo al nulla, e se seleziono questa, sia che la sezione di qua sia che la sezione di qua è uguale, perché sono sincronizzate le due cose, posso lavorare sull'albero o lavorare sul layout, a destra mi compaiono le proprietà di questo nodo. Tutte. Le proprietà di questo nodo sono divise in tre gruppi, proprietà principali, che sono queste, layout, cioè impaginazione, le proprietà di impaginazione relative a questo nodo specifico, e code, che contiene principalmente gli eventi che possono essere, code, sì, codice java, cioè l'integrazione di questo nodo col tuo codice Java e contiene essenzialmente gli eventi che puoi gestire su questo nodo Adesso questo è un titolo poverino, non ci frega niente l'unica cosa che ci interessa di questo titolo è cosa c'è scritto allora la proprietà text di questo nodo la posso modificare e scriverò primo programma due punti calcolo lunghezza parola ho messo un punto di al posto dei due punti lo correggo subito e questo è il titolo della mia finestra o meglio il titolino all'interno della finestra è brutto, è piccolo, vabbè facciamo più grosso anziché da 12 punti lo possiamo fare da 18 stiamo modificando della, la proprietà font possiamo modificare il colore se è un titolo lo voglio blu blu L Ha fatto blu? no così e così via no? adesso non a giocare tanto con la grafica poi ci sarà dicevo attraverso i fogli di stile c'è modo di fare molto più eh, con maggior coerenza queste operazioni di, di adattamento grafico no? per ora vogliamo solo far capire che era un titolo A questo punto se io salvo il file no, ho salvato un file, vedete, lunghezza parola.fxml, quindi ciò che ho fatto è stato salvato all'interno di questo file fxml. Se voglio, questo file posso andare in Eclipse, me lo apro e vedo che è cambiato perché è vero che c'è il border pane che non contiene nulla ma adesso dentro il top del border pane c'è una label che ha questo nostro testo e questo font associato noi non abbiamo bisogno di imparare il linguaggio fxml volendo potremmo anche editare direttamente qua è uguale, è sempre un file di testo che, che viene usato dal programma allora se io torno però sul programma e faccio run adesso cambia perché all'interno della finestra compare questo, questo nodo di tipo etichetta che contiene questo testo formatato in questo modo ok? Quindi il mio circolo è nell'FXML disegno le cose, salvo, salvo il file, torno in Eclipse, rilancio e vedo che è cambiato. Quindi adesso mettiamoci della roba vera, roba vera che è. Abbiamo detto, eh, ricostruiamo l'interfaccia che abbiamo visto prima. Quindi una casella di testo, un bottone e uno spazio di testo più ampio in cui scrivere il risultato. Questi due devono essere impilati in senso verticale, e invece la parte sopra deve essere l'etichetta, la casella di testo e il bottone devono essere orizzontali. Allora, vuol dire che tutto questo, ovviamente, andrà a finire nel centro. Del nostro, che il center del border pane è quello che deve contenere il contenuto principale e, quando, e quindi dovrò inserire come prima cosa un, una V-box quindi la vado a prendere tra i contenitori una vertical box nel centro e questa V-box conterrà in alto i tre elementi la V-Box cosa fa di mestiere? Mette le cose in verticale Proviamo a metterci delle schifezze dentro mette un po' di bottoni, così a caso E vedete che questi bottoni sono tutti in verticale uno sotto l'altro Questo è il lavoro che fa la V-Box L'H-Box me li metterebbe in orizzontale Allora io ho bisogno di una cosa mista Per cui avrò una V-Box con all'interno un H-Box cioè, al primo piano in alto metto un Hbox che mi dispone orizzontalmente i suoi elementi, al secondo piano invece metterò una casella di testo ampia. Allora, all'interno del Vbox ci metto la finita l'H Ah no, devo prendere i contenitori. Hbox. Nell'hbox soprastante ci metto tre cose, che verranno ovviamente allineate in orizzontale. Un'etichetta, un campo di testo, text field è il campo di testo di una riga, textarea è il campo di testo di più righe. A me serve text field in questo caso, e poi un bottone. Mentre invece questo è nell'HBox. La seconda riga del VBox invece con può contenere solamente un elemento che è il campo di testo su più righe. Quindi è il textarea. Diciamo che il 90% dei, dei controlli che ci servono sono questi 5 qua. Textarea, text field, button, HBox e VBox. Poi ce ne sono altri, potete giocare, aggiungeremo le date, aggiungeremo gli slider, ma... Il succo è questo. Quindi metto in box questa. E questa è la finestra è un po' disallineata, un po' storta, ma poi la sistemiamo, che contiene già gli elementi che ci servono, io posso salvare questo punto e provare a rilanciare il programma e dovrebbe comparire questa finestra. Allora torno in Eclipse, rilancio il programma e non compare cosa è successo? è che Eclipse, che Eclipse è scemo e quindi non si è accorto che il file fxml è stato modificato allora se vi capita che modificate l'fxml e poi tornate a eseguire il programma e non ha cambiato niente anche se l'avete salvato è perché voi l'avete salvato ma Eclipse non se n'è accorto e quindi non ha copiato la versione aggiornata del file fxml nell'area di build dove lui la compila come fate a farglielo capire? Beh, semplicemente basta aprirlo. Voi tenete una finestra dell'fxml aperta in Eclipse, così lui, avendolo aperto, lo controlla, lo monitorizza e non capitano problemi di questo genere. Quindi se tu lo lanci adesso, giustamente mette gli elementi che abbiamo appena aggiunto. Ok? Adesso sono un po' allineate male queste cose perché? ma questo ha a che fare con meccanismi di layout ad esempio se io prendo la Vbox e vado su layout ho una serie di proprietà larghezza minima, altezza minima larghezza preferita, altezza preferita larghezza massima, altezza massima e così via che danno istruzione Vbox è un motore di layout eh? è un nodo invisibile che mette a posto gli altri nodi e lui deve darsi delle regole, deve avere delle regole con cui l'algoritmo di posizionamento funziona. E queste sono parte di quelle regole, poi c'è la spaziatura tra un elemento e quello vicino, il margine da dare all'esterno, il margine da dare all'interno che si chiama padding e così via. Quindi una serie di proprietà che dicono al nodo tu guarda comportati in questo modo. Uh, lo sim builder quando creiamo un nodo gli associa già delle dimensioni preferite e in questo caso la vbox gli dà come dimensione preferita 100 di larghezza e 200 di altezza e viene fuori questa cosa qua allora la cosa migliore da fare se andiamo a cambiare questo valore è usare il valore fittizio che si chiama use computed size come che vedete già anche per le altre proprietà e praticamente dice caro nodo calcolati tu da solo quale deve essere la tua dimensione andando a vedere quanto è grosso il contenuto tuo. Cioè, a seconda di, di, di ciò che contieni, dimensionati di conseguenza. Cioè, vesti di misura il tuo contenuto. Allora, ai vari nodi, vbox e hbox box dobbiamo fare questo lavoretto qua. E così, gli spazi inutili scompaiono. Non diamo mai noi una dimensione in pixel, perché non sapremo in realtà mai ver veramente quant'è. E poi se ci, se ci sembra tutto troppo attaccato eh, possiamo dire all'hbox perché questa qua l'etichetta, il testo, il bottone sono un po' tutto attaccato allora possiamo dire all'hbox di dare un minimo di spaziatura che ne so, di 5 pixel tra un elemento e l'altro li stacca un pochino poi magari avere anche un po' di margine sinistro eh, così lo sposta un pochino cosa del genere se il bottone è troppo attaccato alla casella di testo sotto, dico alla V box, senti i tuoi elementi spazi di 5. Poi magari diamo un margine intorno al bordo della finestra, anche qua di 5, così dà un pochino più di aria. La V-box l'ho messo 5, scusa. Sui, sui tutti i quattro lati. Solo per dare un minimo di equilibrio visivo alli, alla, alla figura. Quindi si gioca su queste proprietà, non andiamo mai a spostare il bottone un pochino più in qua, un pochino più in là Giochiamo sulle proprietà di spaziatura Margin è il margine fuori Padding è il margine dentro i contenitori Quindi tra il contenitore e gli elementi che ci stanno dentro Spacing è la spaziatura tra un elemento e quello vicino Ma poi ci giochiamo un po' Non si capisce Il suggerimento però è usare sempre il computer size in modo che lui si adatti come vuole Tra l'altro per provare queste cose senza dover andare in Eclipse, lanciare l'applicazione, eccetera c'è una comoda funzionalità di preview di anteprima qua direttamente dentro Builder. per cui se la facciamo mostra l'anteprima in una finestra lui mi crea una finestra che è uguale a quella che mi creerebbe Eclipse che è uguale a quella che mi creerebbe il programma vero tranne il fatto che non fa niente no? non ha nessun comportamento non ha nessun comportamento reale del programma ha solamente i comportamenti predefiniti però mi permette già di vedere come si comporta come, che aspetto ha complessivamente come si comporta se modifico la larghezza eccetera ad esempio se qualcuno la ridimensiona e quindi mi, mi permette di fare un minimo di debugging dell'interfaccia grafica a prescindere dal comportamento quindi adesso a questo punto al posto di label ci metto eh, inserisci una parola due punti questo qua posso fare doppio clic e modificarlo qua oppure posso andare nelle properties e modificare la proprietà testo le stesse cose sono sempre in due o tre posti il bottone non lo chiamo bottone ma lo chiamo conta o lo chiamo lunghezza e così via salvo Torno in Eclipse, gli faccio capire che il file ha cambiato, quindi torno un attimo per un attimo sull'FXML, faccio run e vedo che è modificato. C'è ancora una cosa che non va perché questa finisce troppo alta. allora Questa è colpa non nostra, ma colpa del main che viene preparato da, dal plugin perché quando crea una nuova scena, vedete nuova scena root 400 400, queste, queste dimensioni. Queste, sono le dimensioni di partenza della finestra, della scena, e ovviamente la finestra si adatta alla scena. A noi non ce ne frega niente di dare le dimensioni di partenza, le togliamo e così lei si adatta alle dimensioni effettive del suo contenuto. Quindi se tolgo queste dimensioni di partenza, facendo Run avrò una finestra che ha di dimensioni giuste per il contenuto che deve contenere, per la scena che è stata associata a questa finestra. Quindi qua l'utente può già scrivere la parola gatto, clicca su lunghezza e non capita niente ovviamente perché il programma non lo sa che deve capitare qualcosa. Abbiamo fatto la parte grafica ma non abbiamo ancora messo nulla della parte logica del programma. Per raggiungere la parte logica dobbiamo lavorare all'interno della classe controller, giocando con gli eventi e le proprietà dei nodi. Domande fin qua o passiamo al controller? Passiamo al controller. Allora, innanzitutto dobbiamo controllare una classe Java. Questa classe Java, poverina, come fa a sapere che nell'FXML c'è una casola di testo, c'è un bottone e c'è un'altra area di testo? Questi nodi non li ho creati io, li avessi creati io avrei scritto node casella di testo uguale new textarea e allora la variabile casella di testo ce l'avrei io nel mio codice non ce l'ho io Perché me la crea l'fxml loader che legge automaticamente questo, questo file quindi io devo dare dei suggerimenti all'fxml loader che dice guarda caro loader quando tu carichi questo file salva i riferimenti ai nodi che ti dico io in variabili java che ti dico io in modo che poi quel tappino che dovrà scrivere il controller possa accedere ai nodi e vedere quali sono le loro proprietà. Questo come si fa? In un modo semplicissimo. Adesso qui lavoriamo ovviamente nella finestra code, perché stiamo ci stiamo preoccupando di agganciare l'interfaccia al codice Java. Ogni nodo, ha tutti i nodi, hanno un attributo che si chiama fxid, cioè l'identità JavaFX. Dentro questo nodo FXD, dentro questa proprietà fxid, ci devo mettere il nome di una variabile con cui in Java vorrò fare riferimento a questo nodo. Quindi questo qui è un campo di testo che contiene la parola. Chiamiamolo txt parola. Assegno un id al nome e questo, in un meccanismo che vediamo tra un secondo, fa sì che verrà creata una variabile Java che si chiama txt di parola di tipo text field. Cioè un riferimento a questo nodo specifico. Non devo fare io il new di questa variabile, mi viene già creata da sola. E di questa etichetta parola posso dare l'id, sì, ma che me frega? No. Questa qua, questa scritta parola, così come il titolo lassù hanno anche loro un id ma essendo elementi puramente decorativi non avrò bisogno di usarli all'interno del mio programma e quindi è inutile che gli dia una variabile ne abbia una variabile in più che tanto non uso, non uso per nulla no? quindi aggancerò al programma Java solamente gli elementi con cui il programma dovrà avere a che fare quindi sicuramente questo l'ho chiamato txt parola questa lunghezza che è un bottone lo chiamo Bottone lunghezza, BTN, lunghezza, chiamatelo come volete ovviamente. E poi ho quest'altra area di testo che è un nodo di tipo textarea, non text field, perché è su più righe, e anche lui dovrò dare un nome, non so, che, non so chiamerò txt result, perché ci scrivo il risultato, ad esempio. e in questo modo ho dato un nome alle singole variabili come fanno queste variabili a catapultarsi all'interno del controller? Eh, ovviamente non lo fanno per magia glielo devo far fare io però c'è un campo un po' nascosto guardate qua in basso si chiama controller di solito non, non si nota in cui dentro il file fxml c'è già scritto come si chiama il controller non è che l'ho saputo per magia l'abbiamo detto noi quando abbiamo creato il progetto JavaFX. ricordate il nome del file fxml e il nome della classe controller allora dentro l'fxml si è scritto qual è la classe controller e man mano che abbiamo aggiunto gli id agli elementi lui se li è registrati qua, guarda che c'è un id che si chiama txtparola che è un oggetto di tipo textfield un button lunghezza che è di tipo button un text result che è di tipo textarea quindi qui tiene, tiene traccia di tutte le variabili che dovranno essere inserite all'interno del controller e il controller me lo posso far generare direttamente dal sim builder in un menu che non mi ricordo mai qual è questo, view dentro il menu view l'ultima riga, l'ultima voce dice mostra esempio, un esempio di scheletro del controller se lo seleziono mi fa vedere in una finestra il codice della classe lunghezza parola controller del mio controller e anziché vuota come era in Eclipse questa classe adesso contiene tre campi private, text field e text di parola quindi una variabile text di parola di tipo text field. E poi c'è un'annotazione davanti, chioccio la FXML. Questa annotazione serve alla classe loader per fare un'operazione di iniezione di riferimento. Cioè legge l'FXML, crea il nodo e inietta dentro il controller il valore di questo nodo all'interno di questa variabile. Non importa se non capiamo come funziona, l'importante è che funzioni. Quindi grazie a questa notazione fxml il loader va conosce queste variabili e le mette in corrispondenza con i nodi veri e propri dell'interfaccia grafica. Uh, in realtà possiamo, qui ci sono due opzioni, creami i commenti oppure no, e full mi crea anche dei campi in più, in particolare un metodo initialize che controlla l'esistenza di tutti i nodi che servono quindi normalmente io quando faccio questa operazione li metto comments e full così mi mette tutto quello che mi serve allora questo cosa abbiamo fatto? abbiamo predisposto la classe controller per poter accedere ai nodi tra tre nodi importanti, quelli interattivi di questo progetto Ok, però quando è che ci deve accedere? Come fa a accedere? Quando? E deve accedere quando l'utente ha cliccato su lunghezza. Cosa deve fare il mio programma? Quando l'utente clicca su lunghezza, il mio programma deve leggere il contenuto di parola, fare il conteggio della lunghezza e stamparla qua sotto. Ma tutto parte solamente quando l'utente preme su lunghezza. Quindi mi manca ancora una cosa. Mi manca l'evento scatenante che fa sì che il programma debba fare del lavoro. allora nonostante l'input venga scritto qua e l'output venga scritto qua l'evento che fa partire l'elaborazione è il bottone quindi a me interessa sapere quando è stato premuto il bottone allora selezionando il bottone nella parte code a cui ho dato il nome e batto lunghezza vedo tutti gli eventi che questo bottone può generare a me sapere che l'utente ci è passato sopra col mouse vicino non mi interessa, mi interessa quando lui l'ha cliccato. Allora c'è un primo evento, il primo viene messo davanti a tutti, il più importante, è l'action. Sono solo i bottoni che generano l'evento action, che dicono, che questo evento viene generato quando l'utente ha cliccato sul bottone. Quindi io qua ci metto che cosa? Ci metto il nome di un metodo Java, interno al controller, che dovrà gestire questo evento. come lo chiamo? Boh, chiamiamolo do lunghezza chiamo do tanto per ricordarmi che deve fare qualcosa quindi tutte le volte che l'utente cliccherà su questo bottone la piattaforma JavaFX chiamerà il metodo do lunghezza interno alla classe controller e se vado a vedere adesso salvo se vado a vedere il, lo scheletro del controller vedo che adesso oltre alle variabili eh, txt parola button lunghezza eccetera c'è un metodo vuoto void due lunghezza parametro evento aperta graffa chiusa graffa questo è il metodo che viene chiamato dentro questo metodo ci devo scrivere il mio codice quindi cosa ho fatto? ho identificato nell'interfaccia grafica gli elementi i nodi che al controller servono che al programma servono per poterli leggere o per poterli scrivere e poi ho identificato quali sono gli eventi cioè le azioni dell'utente alle quali il programma deve reagire cioè deve fare qualcosa quando l'utente compie quell'azione adesso che è tutto pronto posso fare un bel copia e incolla ah c'è addirittura il bottone copy qua sotto aprire il controller qui che era poveretto vuoto e incollarcelo dentro quindi mi sono fatto costruire dal sim builder non solo il file fxml ma anche lo scheletro della classe controller se eseguo il programma adesso non cambia ancora nulla o meglio sembra che non cambi nulla però quando premo il bottone lunghezza in realtà viene chiamato questo metodo do lunghezza che poveretto non fa niente e quindi non si vede okay? allora noi dobbiamo scrivere la logica del nostro programma all'interno di questo metodo e cosa deve fare questo metodo? innanzitutto so che il bottone è stato premuto andiamo a vedere cosa aveva scritto l'utente qua quindi estraggo la stringa cioè la parola che ha scritto l'utente e come faccio a ottenere questa parola? beh la chiedo al nodo il nodo lo conosco perché si chiama txt parola che è stato iniettato nel controller questo è, è grazie all'id che gli ho dato questo è l'id del dell'fxml che corrisponde alla variabile del controller questo è il nodo eh? non, posso, non è di tipo string sta roba è di tipo text field ma questo text field ha tante proprietà tra cui la proprietà text e quindi io vado nel codice a chiedere al nodo dimmi qual è il valore attuale della tua proprietà text Detto in parole povere, dimmi cosa c'è scritto dentro, cosa l'utente ha scritto dentro. Quindi ho riferimento al nodo e chiedo al nodo: dammi il tuo valore della proprietà text. Poi a questo punto ho una stringa, quindi la lunghezza della stringa è semplicemente parola.length. poi devo scrivere il messaggio dicendo la lunghezza di questa parola è di tot caratteri dove? all'interno di quest'altra casella di testo quindi questa volta devo scrivere quindi anche qua andrò da programma a modificare la proprietà text del, del nodo che si chiama txt result. Perché ci devo scrivere qualcosa qua dentro. Quindi scriverò txt result punto, punto, set text questa volta e gli passo la stringa che voglio che compaia lì dentro. E questa stringa sarà qualcosa del tipo la lunghezza di parola e di Lung ah. Caratteri Quando? Quando il bottone viene cliccato Cosa? prendi il testo da una casella e scrivi del testo in un'altra casella a questo punto il programma è quasi finito nel senso che se io scrivo ciao il fatto che io scriva ciao e che clicchi qua dentro genera degli eventi decine di eventi tre volte che premo e lascio un tasto, premo lascio il mouse, sposto il mouse, generano eventi tutti questi eventi non ci arrivano al nostro programma, li gestisce la piattaforma non ci interessa ma un evento specifico quello di cliccare questo, metodo, questo bottone chiama tre, questo metodo di tre righe fa sì che venga chiamato questo metodo di tre righe e che non funziona perché perché non ho aggiornato l'fxml e nell'fxml c'è scritto che a questo bottone al all'evento all action si chiama questo metodo quindi ricordiamoci sempre, io per primo che quando clicco questo la lunghezza di ciao è 4 caratteri Se scrivo allo invece mi dirà che la lunghezza di allo è di 5 caratteri. Se non scrivo niente mi dirà che la lunghezza di è 0 caratteri. Vabbè, questo dovrei controllarlo prima, prima di stampare. Se scrivo ciao a tutti mi dirà che la lunghezza di ciao a tutti è 12 caratteri, ma in realtà non è una parola, quindi dovrei dirgli che non va bene, no? adesso lui fa quello che gli ho detto prende un testo, calcola la lunghezza e stampa il messaggio basta vedete che abbiamo fatto sotto un set text Pardon. e quindi sostituisce al contenuto precedente il contenuto nuovo se volesse anziché rimpiazzare il testo ma aggiungerli sotto c'è un altro metodo che si chiama append text quindi aggiunge al testo precedente quello nuovo magari ha più senso in questo caso così tengo traccia di tutte le parole che ho inserito mm? poi c'è un'altra un cosa che vorrei fare è che evitare che poi l'utente possa scrivere qua perché se questo è l'output del programma perché l'utente deve poterci scrivere? è eh, perché una textarea, poverino, che ne sa questa textarea se è un'area di input o un'area di output lei fa il suo lavoro allora andiamo a, a correggere questo problema tra le proprietà del nodo textarea questo qua c'è una proprietà editable che di solito è vera. L'utente può editarla, può modificarla. Se noi la rendiamo falsa, ho tolto questo editable. Se vado, in, basta andare in preview vado dentro provo a scrivere con la tastiera e non succede nulla, quindi l'utente può vedere, può ancora selezionare del testo per fare copia e incolla, ma non può scriverci dentro, non può pasticciare, non può rovinarmi il mio output, mentre invece ovviamente nella prima casella sì, ci deve scrivere l'utente, quindi è giusto che la prima sia editabile, quindi man mano che andremo avanti scopriremo le proprietà che ci servono per personalizzare meglio L'ultima cosa abbiamo detto, non, non facciamo un set text che ogni volta sovrascrive, ma facciamo un append text che concatena. Per farlo bene devo metterci una capo. Vi faccio leggere l'FXML perché l'ho modificato. Ciao, hello, lunedì, eccetera. E quindi le aggiunge così. Adesso qua non c'è ancora nessun controllo dell'errore, prima di stampare sotto dovremmo controllare se la stringa non è nulla, se non contiene spazi, eccetera, eccetera. Ma questo è tutto codice che si fa direttamente dentro questo metodo del controller. Al principio di programmazione è sempre lo stesso, mi faccio un'interfaccia do il nome ai nodi che mi interessa usare, definisco gli eventi che mi interessa intercettare e per ciascun evento scrivo il codice da eseguire per gestire quell'evento. Questo codice presumibilmente andrà a prendere get dei valori che ci sono da qualche parte nell'interfaccia, fa delle elaborazioni e poi set modifica l'interfaccia di conseguenza. Il modello di programmazione in JavaFX Gira tutto intorno a questo ciclo. Evento, get, elaboro, set. Sarà quasi sempre così. Ovviamente l'elaborazione può diventare anche più complicata. Per oggi basta così. Vi metto il link a questo progetto, così ve lo potete guardare, scaricare e verificare. Grazie.